Questo spirito ci sta perseguitando. Devi interrompere il contatto, altrimenti tornerà per te. Dobbiamo giocare ancora una volta. Un'ultima volta. Col cuore sincero, come amici veniamo. Spiriti vicini, noi vi evochiamo. Se puoi, dacci un segno. È tutta finzione, ok? È solo un gioco. Ah! Allora, ciao ragazzi, eccoci qui per una nuova seduta spiritica insieme. La faremo in night shot, in modo che se um, ci saranno degli orbs o quant'altro, voi ce lo potete segnalare. Ho avuto un brido dentro la schiena? Ma questo cos'era? Temporale, penso. Uh, comunque, siamo abbastanza tesi perché dall'ultima volta è passato... Beh, povero tanto tempo tante cose sono successe che a volte ci ha fatto pensare a... mm -hmm. alla tavola però dai svuotiamo la mente giusto? rilassiamoci Rilassiamo. mi ha detto che dobbiamo contattare eh, entità maligne esistono anche quelle benigne quindi eh? vediamo cosa succede sì. Se è sc... no <ride> allora ditta se per caso sì. si dovessero spegnere... Io sono incastrata qua dietro e se dovessi scappare, non lo so, vedremo, magari scavalco. Facciamo un patto. Sì. Se io, io voglio, smettere, sì. No, un... se voglio smettere, smettere. No, facciamo Se io smettiamo subito, senza dire aspetta, aspetta, aspetta. Va bene. Se si dovessero spegnere le candele, che sia per il vento, per qualunque... Siamo quali... noi che respiriamo. Vabbè, smettiamo lo stesso. Vedi? Sei già spenta. Ok. Poi? Basta. Allora, ripetimi le regole. Ho sporcato il... Chi se ne frega. Stai dicendo? No, ripetimi le regole. Se, do... se le vuoi smettere, smettiamo. smettiamo. Ok. e con me vuole guardare e eh, poi devi proprio guardando <ride> ecco ok mm. sto passo è mezzanotte un quarto secondo me alle tre di notte siamo ancora qua dai se dovessero spegnersi le candele in modo strano smettiamo se si devono spegnere le candele in modo strano. Eh. Ma si, si possono spegnere in qualunque momento le candele. E non tutte insieme. Ma se... Vabbè. Ok. Iniziamo bene. Abbiamo preparato anche... Registreremo tutta la seduta, quindi apriamo il registratore. E utilizziamo anche il Melmet, che è un rilevatore dei campi magnetici. Eh, molto meno sensibile il K2, ovvero se si accende MailMeter è perché c'è una grossa differenza di campo magnetico visto che in casa il K2 eh, sarebbe un continuo accendersi a causa di wifi, interferenze robe varie ci affidiamo al MailMeter che si attiva solo se c'è una grossa differenza di campo magnetico io intanto do il via alla registrazione Intanto gli do un'occhiata, ok? Vai! Facciamo tre giri? Quando vuoi! Vai! Uno! Due! Tre! C'è qualcuno qui? C'è qualcuno che vorrebbe parlare con noi? Già si muove Ale? No, ma sei tu? Uh -huh. Sì, passi la vicina. Come ti chiami? E? sembrava F F A T fate fate fate in senso di fate cioè come verbo il tuo nome è fate sì fate, fate vengono mentre fate? no no sei una sola entità? ah non sei tu che muovi? no no si sì. fate uh, boh mi in inglese fate può essere un nome Sei qui per dirci qualcosa? Sì. Cosa vuoi dirci? Di. E, D, E. Sono delle iniziali? sta dicendo le iniziali che sono D, D e E. D ed E sono le iniziali di una persona che conosci? D e. D. E. D e. Ok, ok, stop. E quanti anni hai? Sì. Eh. Puoi andare sulla luna? Cos'è stato sull'ungle? Io sento tu, tu, tu Non l'hai sentito tu? No. veniva davanti a noi eh? Vai verso il sole senti tu anche io posso. sì sì Toc, Così. così c'è ancora il sì. sole si è fermato sulla F però fate ci sei ancora? quanti anni hai c'era G H D E D e. non riusciamo, non riusciamo a capire non è una D, e eh, cos'è? Cosa potrebbe essere? Se dimmi quanti anni ho io? Sì, quanti anni ho? Non so i numeri Sei un'entità piccola? E D sì. R I Mervi Mervi Capisci quello che diciamo? Sì. Riesci a comunicare con la tavola? Zero H, sì, non so che dire allora è è un'entità che si è subito presentata ok sì. appena abbiamo iniziato non è mai successo forse che iniziasse a muoversi così mm. riesce a rispondere sì o no? poi è come se oh, o è un linguaggio che non capiamo noi o non riesce a, a interagire come vorrebbe eh, proviamo a cercare di capire facendo solo delle risposte facendo solo delle sì, domande sì. che possa rispondere con sì o no ok, okay. Sì. Eh, vuoi continuare a parlare con noi? Persona defunta? Sì, sì. Mm. ti trovi in paradiso adesso? Ascolta, ti ricordi che in un'altra scuola spiritica. Formi con il braccio Prova a cambiarlo Abbiamo, eh, eravamo in contatto con qualcosa, con un'entità che non riusciva ad andare sul no mm -hmm. Ok? O è la stessa O anche questa entità probabilmente mh, Non riesce ad andare sul no Mi chiedono allo stesso punto se non è un problema di tavola Ok Ascolta, io mi chiamo Andrea? C'è un difunto che suona? S sì. C'è qualcosa che non va. Mm -hmm. Prova ad andare sul no. Sei capace ad andare sul no? Ok. Vai sul no. No, allora è capace. Ok, ok. Conosci il mio nome? Sì. Quali sono? Qual è l'iniziale del mio nome? Forse stiamo riuscendo a... Okay. A interagire. A interagire. Ah, la Ma perché poi così? Efficace. Cioè, scusami. Ok, da questo momento prestate attenzione al mio atteggiamento. Non saprei come definirlo. So solo che dentro di me qualcosa cambia e con sé anche gli eventi che susseguono. Stavo pensando perché a um, proprio così, cioè proprio essere proprio passo per passo l'ho fatta. Allora, eh, secondo una teoria che avevo studiato mm. si entra in. Uh, in contatto con... Uh, un'entità, che possiamo dire sia un'energia, ok, mm -hmm. che è piccola e che poi pian piano col tempo questa energia eh, cresce, diventa eh, un pochino più forte, come si fa solitamente eh, facendo più, più sedute, mm -hmm. ok, se questa teoria è plausibile, quindi potrebbe essere anche ci troviamo con un'energia piccola che comunque sta crescendo e che chissà, man mano che si va avanti diventa più facile la comunicazione potrebbe anche essere per questa suppongo a fare una domanda col pensiero ah infatti non mi spiegavo cosa hai chiesto aspetta Io ho chiesto qual è l'iniziale del tuo nome mm. e è andato però sulla R mm. però... Eh... però sai cosa sto pensando? Ah. non so perché ma io mi sento disturbata tu? io mi sento tranquilla invece no. e questo è strano, di solito succede il contrario cioè... Mm, non, non si tratta di tranquillità, mi sento nervosa non so perché ma io invece mi sento particolarmente sereno Vuoi smettere? No, no, è proprio una questione di, di fastidio, non so come Ah, ok, ok, come se sei insieme a una persona che a te non va da, tuo, da tua, sì, tuo genio. come quando una persona non, a pelle non... Ok. Mi sento così, mi sento così, non so... Perché. Va bene, però fai tu una domanda col pensiero, vediamo se risponde con te. No, che non c'è proprio voglia. Ah.